Consigliere, indicharazione di voto. Sì, grazie. Dichiarazione di voto, Presidente. Eh, allora, eh, Sicuramente anche per noi tre anni sono meglio di cinque. No? Eh, questa comunque è una delibera di indirizzo, quindi per noi l'aver scritto cinque anni ci sembrava un tempo congruo. Questo non vuol dire che si debbano far trascorrere tutti e cinque gli anni, ma quando si fa una proposta, secondo me, è anche necessario valutare eh, se questa proposta poi è effettivamente realizzabile, quindi la proposta secondo noi dovrebbe essere anche fattibile allora come hanno detto gli stessi consiglieri che sono intervenuti i proponenti dell'emendamento noi abbiamo un ritardo enorme da dover colmare eh, siamo tutti eh, d'accordo oggi qui a dover mandare avanti questo atto, quindi a doverci impegnare tutti per fare in modo che si facciano interventi di questo tipo tanto sulle strutture pubbliche che su quelle private e eh, pertanto poi dovremmo essere anche noi bravi magari ad, ad indirizzare le risorse che sono a disposizione eh, del Comune e del bilancio verso questo tipo di interventi, noi e anche le strutture municipali. Eh, quindi, eh, insomma, eh, non è che è per rimandare al mittente i tre anni piuttosto che i cinque. Ovvio che il lavoro e l'impegno di tutti sarà quello di colmare questo gap enorme che noi oggi dobbiamo ehm, di cui diciamo, dobbiamo prendere atto, perché comunque Roma rispetto anche ad altre città ha sicuramente problemi enormi rispetto alle barriere architettoniche che eh, riguardano un po' tutti gli ambiti, no? eh, dal trasporto pubblico all'accesso agli edifici pubblici e il patrimonio di Roma è un patrimonio immenso, quindi non mi sto riferendo in particolare agli edifici privati, ma già soltanto quelli pubblici sono tantissimi e quindi noi abbiamo ritenuto che mettere cinque anni fosse un tempo congruo, se poi tutto ciò dovesse essere realizzato in tre anni ancora meglio e eh, il diciamo il parere negativo del Dipartimento Simu io lo vedo esattamente e lo leggo esattamente in questo modo, siccome loro hanno coscienza dello Stato in cui versano eh, gli immobili insomma del, in particolare quelli pubblici sanno quindi qual è la mole di lavoro, di risorse. Forse che bisogna mettere in campo eh, per far sì che in tutti questi edifici vengano completamente eliminate le barriere architettoniche. Probabilmente il termine dei cinque anni che avevamo inserito in delibera è un termine eh, che eh, ci fa pensare, per me questo già sarebbe un ottimo obiettivo da raggiungere, che nell'arco di cinque anni tutti gli edifici pubblici del Comune di Roma possono essere effettivamente accessibili. Io Me lo, auguro, me lo auguro che nel giro di cinque anni questo possa essere realizzato e quindi diciamo anche un po' a malincuore devo respingere eh, eh, l'emendamento proposto dalle opposizioni ma non perché ecco, non, non vorrei vedere questo realizzato in minor tempo mi auguro che ci si riesca ma comunque i cinque anni secondo me sono un arco temporale eh, consono al numero alla varietà anche alla complessità degli interventi che vanno realizzati Grazie.